Ciao, sono Massimo, faccio Krav Maga, e sono un uomo. La... Che cosa parliamo oggi? Parliamo del problema del sesso nella difesa personale. Ok, spiego bene. Il sesso, per sesso intendo la problematica del sono un uomo, posso insegnare alle donne a difendersi, posso dare un valore aggiunto alla loro difesa personale oppure no e viceversa, sono una donna, posso spiegare qualcosa agli uomini su come dovrebbero difendersi oppure no? Chiaramente questo è il classico argomento che può suscitare dei flame in infiniti, veramente infiniti, perché? Perché chiaramente ci sarà sempre la donna che dirà ah no solo un'altra donna può capire quali sono i veri problemi delle donne, ci sono uomini che dicono ah no io da una donna non voglio e non potrei mai imparare niente perché lei eh, non ha la mia fisicità, il punto in verità è che prima di essere uomini o donne noi siamo esseri umani e in quanto esseri umani condividiamo delle problematiche che sono molto simili che certo si declinano in diversi modi l'elemento fondamentale non solo nella difesa personale che è veramente un argomento piccolo piccolo l'elemento fondamentale è la comunicazione se le persone comunicano, quindi se l'istruttore comunica con i propri allievi, ascolta quali sono le problematiche e è ricettivo, propone invece che imporre, allora abbiamo la possibilità veramente di poter offrire un valore aggiunto. Se viceversa c'è l'idea che dal mio piccolo mondo io decido che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, allora abbiamo un grosso problema, a prescindere. Poi, volendo concludere, un uomo che insegna a una donna dà alla donna la possibilità di essere più sicura, perché la donna sa con certezza, facendo le tecniche su un, su un uomo, che quello che fa funziona. E viceversa, beh cari maschietti, quando voi vedete una donna che riesce a far funzionare il proprio sistema, avete la certezza che quel sistema è basato sulla tecnica, perché la difesa personale parte da una condizione di difetto e non di vantaggio. <musica> Bene, e siamo arrivati alla fine. Iscriviti per rimanere aggiornato su quelle che sono le nuove uscite e ricorda che su kmgitalia.it trovi i video e gli articoli ordinati per argomento.